Tu oggi verso la fine di questo video Dovrai spawnarmi una serie di zombie Per fare l'apocalisse degli zombie E intanto io mi dovrò preparare Per affrontare questa notte molto pericolosa Sei pronto? Prontissimo Molto bene, allora tu potrai stare in creativa tranquillamente, sarai una sorta di divinità cattiva okay. Io intanto vado a prepararmi Allora ragazzi dovete sapere che io ho già preso il legno perché sono molto bravo a prendere le cose Perché mi preparo già da prima Perché prendere il legno nel video è una cosa molto brutta, molto noiosa Invece noi dobbiamo fare cose divertenti E eh, spero che vi rendete conto Ma posso anche ostacolarti durante il video questo, no, devi, ti devi togliere dalle palle durante Va il video. Bene, Però potrei, potrei, parla no, potrei parlare a volte quando ti chiederò le cose. Intanto, spero che vi rendiate conto che, uh, sempre più, appunto, Che insomma, insieme a me spero che vi divertiate perlomeno. Poi dopo, non lo so. Cioè, nel senso, io faccio dei video divertenti. Quindi, secondo me, è molto, molto bello stare insieme a me. Allora, eh, adesso. Poi, peraltro, c'è anche una novità in questo video, ragazzi. Vi devo dire questa cosa. Volete sapere la novità? Le novità sono sempre gradite da tutti quanti, ragazzi. Chi è che non vuole sapere la novità? La novità, sapete qual è? È che praticamente durante il video troverete tipo dei minigiochi. Dovrete scrivere nei commenti di quei minigiochi un po' se li avete trovati. Questi minigiochi, se. Se. Insomma. Vedrete più avanti nel video, una cosa molto carina, cioè nel senso praticamente sono degli spezzoni del video che in realtà non c'entrano niente con il video, ma sono belli, sono belli che vanno, che, che andrebbero visti perché sono, secondo me sono divertenti, e anche un'idea un carina, che secondo me non ha mai fatto anche nessuno youtuber, almeno credo e spero, perché secondo me non vorrei mai copiare qualcuno, cioè vorrei sempre cercare di essere il più originale possibile, puzzardine, puzzardone, e beh, anche perché poi si vedono che dopo tutto... Insomma, noi ci piacciamo, no? <ride> Vabbè, insomma, a parte gli scherzi uh, Dobbiamo cercare di prepararci per questa notte Però... Eh... Eccoci qua in questo minigioco Su minecraft Allora ragazzi voi dovrete scegliere La chest con il tesoro Più bello e dovrete capire Qual è la chest e scrivermelo nei commenti Sarebbe opportuna questa cosa perché Devo capire senza barare Brutti puzzacchioni puzzocchiori. vi vedo se barate Non è vero in realtà non posso sapere se barate Se barate praticamente avete vinto Però vabbè insomma uh, Vincete se, se dite la cosa giusta Quindi potete fare in qualunque modo vogliate Però ecco Ehm um... Quindi scegliete la cesta quale, quella giusta Secondo voi Queste qua e vediamo Fra 5 secondi vi lascio 5 secondi per scriverlo nei commenti eh? 5 secondi Quella cesta che secondo voi contiene il tesoro 5 4 3 2 1 <ride> e fine Se avete scelto questa cesta avete detto giusto Se avete scelto queste due altre ceste Beh mi spiace dirvi che Ecco Il risultato è stato questo io direi di, di, di, di, di sviarci un attimino perché c'è nel senso. Ragazzi, insomma, qua prendiamo la crafting table, se no mi, mi, pre, mi fi, finisco tutto il legno. Poi peraltro devo prendere anche il cibo perché il cibo è importante durante la notte. Perché per ora mi sa che siamo in peaceful, quindi non, non sprechiamo cibo, credo. Credo, poi dopo sì, non sì, lo Sì, so. ora sì. Ok, perfetto, quindi ora siamo in peaceful. Poi però durante la notte ovviamente saremo in modalità, non lo so. Esatto, la toglierò. La toglierà la peaceful quindi metterà in easy oppure in normal che comunque sarà abbastanza difficile Forse possiamo iniziare con easy poi dopo se vi piace questa modalità la rifare Metto easy? Metterà easy forse forse Ah perché ma così... quando c'è l'apocalisse zombie ok Sì quando c'è sì esatto non adesso perché pensavo la... ora Ah Ah, tanto però pre prendiamo il cibo perché è importante cercare cioè, di prendere il cibo Perché noi appunto ci dobbiamo preparare a questa apocalisse A questa notte perenne che sarà per arrivare di qui a breve E chissà che cosa ci sarà <ride> Mettiamo anche una musica più carina Molto bella Vi piace questa musica? Guardate che cosa so fare uh. eh, Non lo so, mi sa che sono leggermente impazzito Scusate se non ve l'aspettavate <ride> Mi sa che... <ride> No, aiuto ragazzi, sto impazzendo No, io ora voglio sapere la musica No Non vedo l'ora di vedere il video No, praticamente mi sono messo e mi sono tolto la faccia tante volte Non so perché ho fatto questa cosa Ah, pensavo che avevi messo una musica No Che faceva musica... ridere, tipo No, è la solita musica, molto carina però Questa musica ci piace a tutti quanti, a tutti noi Mi piace questa musichetta che stava facendo tipo Dun dun dun. Basta perché sennò uh, Insomma in un video si dovrebbe parlare Non cantare No vabbè va bene anche cantare Tipo, Adesso volete vedere sì, che io esatto. canto Adesso sentite come canto bene mm, um, Aspettate non so cos'era Questa roba dovevo cantare una musica Però non mi sta venendo nessuna Tipo uh, Sembra il like <ride> No no meglio di no Meglio di no dici Ok va bene vai a cagare però <ride> Scusami, cioè nel senso sono offeso completamente con questa. No, no, non ce n'è bisogno. <ride> no, ok, i maiali stanno morendo. Fanno bene, cioè, poveri maiali infatti. Però, allora ragazzi, eh, non preoccupatevi, tanto questo è Minecraft, cioè nel senso non è che stiamo davvero uccidendo dei maiali. Non lo farei Molto mai. Male. Nel... No, nella vita reale non lo farei mai. <ride> Ovviamente ci mancherebbe altro nel senso. Però, <ride> così vai ad ammazzare i maiali così a caso. No, non si fa. È sbagliato. Cioè, a parte che secondo me è... Vabbè, insomma, evitiamo di parlare di queste cose perché, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Anche perché non... Uh, insomma, io... Um, voi mangiate la carne, scrivetemelo nei commenti, io la mangio. E, insomma, c'è qualcuno che non piace, però... Vabbè, questo è un po' personale, ecco, cioè, nel senso c'è chi la mangia, c'è chi non la mangia. E, vero, parliamo di altro perché è un tema abbastanza sì, imbarazzante. parliamo di altro. Dato che è un tema abbastanza imbarazzante, ragazzi, io vorrei evitare di parlare di queste cose perché so che... A certe persone è un po' delicato sotto questo punto di vista, no? Sono un po' <ride> uh, diciamo che vorrebbero uccidere tutti quelli No, dai, scherzo, no, almeno non tutti, non tutti sono così, non tutti sono così, ecco. Quindi va bene, parliamo di altro. <ride> Gabri, dimmi un po' tu, uh, prima di tutto. Eh sì, sì. No, non mutarti direttamente Cioè quando finisci una frase finiscila del tutto Perché sennò tu ti eh, muti Ma più ti che tipo... altro perché Staccala. poi magari ci sono suoni Cioè ah. non suoni, rumori come al solito cioè Ok allora fai no. bene a mutarti Ragazzi eh. allora capitolo, capitolo Perché sennò eh, si sentono rumori Ma quali altre cose potrei prendere Gabri Per eh, Insomma fa, eh, Lei o ne hai tanto? Ne ho 57 non lavorato mm. Insomma Forse ah, beh, sì, è tanto. Certo. È tanto, dici. Sì, beh, in effetti non è che. Se no lei ti può scavare in una miniera, oppure non so, da qualche parte. Hai ragione, parte... in una mina. Devi farti un'armatura. Un esatto, vado in una mina e la scavo. Allora, scaviamo la mina. Dove... Però dobbiamo trovare la mina. Perché sennò poi dopo. La miniera, dico, ragazzi, eh. Perché se no, non si capisco. Comunque, qua vicino c'è un villaggio. Davvero, l'hai visto? Ah, mio eh consigliere sì. divinità malvagia. dov'è? dove? È? Eh, eh, eh, più avanti. Aspetta, vedo dove sei. Ok, va bene. Dimmi dove, dove sono, che in realtà non No, in non realtà so stai andando indietro. Oh, porca puzzona. Però là c'è una, min una, una, min <ride> una miniera. Una miniera. Una miniera. Una miniera. Scusate, non lo faccio più. <ride> una miniera. <ride> Dovresti ridere tu comunque, eh. No, eh sì. no, mi ero mutato un attimo <ride> Minaiera. Allora, non so perché mi fai ridere questa cosa Però oh, ho preso il carbone Il carbone durante oh, la notte Oh, meno male È necessario ragazzi il carbone durante la notte Però non vorrei rompervi le palle scavando Comunque c'è perché... anche del ferro di vicino, eh Non vorrei dire mm, Non vorresti dire ma lo stai dicendo comunque, eh, eh No, infatti, è vero <ride> Non vorrei dire, però sei coglione Cioè Cosa? Insomma, è un po' come quando le persone ti dicono Non vorrei dire, tipo... No, non prenderla come una critica, eh. però sei scemo. Un solo di questi tronchi possiede un tronco sotto di lui. E voi, beh, dovrete scegliere quale di questi possiede il tesoro e quali, invece, possiedono le trappole. Ecco. E quindi, ovviamente, lo dovrete scrivere nei commenti perché così vedo se avete vinto. Ovviamente, non guardate, non barate, mi raccomando. Adesso, se avete scelto. Anzi, vi do 5 secondi per scriverlo nei commenti. Vai, 5, 4, 3, 2, 1, via! <ride> so perché ho fatto queste movenze molto particolari, ma... Eccoci qua adesso se avete scelto questo Beh vi posso dire assolutamente che avete scelto bene Avete scelto assolutamente bene Avete scelto il tesoro Mamma guarda che bel tesoro Invece se avete scelto purtroppo quest'altro tronco Vi toccherà molto eh, brutta e buia Invece se avete scelto quest'altro tronco vi mo vi è molto focosa anche e soprattutto <ride> E ora ritorniamo al video <ride> Ecco la stessa identica cosa Solo che eh no, è una valenza positiva Per dire che non devi offenderti cioè, sì esatto però se ti, tu dici a una persona non offenderti eh, però sei, è deficiente, so sei, sei, sei deficiente devi andare a morire Insomma cioè un po' brutto no da dire a una persona poi dopo non lo so Poi quella persona non è che non si offende cioè si offende come cioè, non lo so insomma Però ecco insomma ognuno ha la sua visione delle cose Dopotutto no Non prendetevela sul personale se vi dico che siete scemi non dico a voi eh, dico in generale uh, Dico a Gabri Cosa? Gabriel, non prenderti sul personale se ti dico che, no, hai, no. che sei brutto. No, scherzo comunque No, cioè... ora faccio una cosa. No, no, no. Ah! No, è vero che, che è impazzita. Che fail. Che è triste fail. No, no però No, non vale. Eh, però non trovi niente in miniera, è troppo semplice così. No, però è brutto. Cioè, a parte che è bruttissimo perché è tutto buio. È buio. È una buitudine buiuta. Vado a vedere se è notte. Se è notte inizia con gli zombie. Ok, va Sta bene Sta diventando notte comunque Ragazzi, io sto pensando che ci dobbiamo anche preparare una sorta di rifugio Quindi non abbiamo più tanto tempo Allora, il rifugio, dove lo facciamo? Direi Però di farlo Però io nel rifugio non posso spawnare gli zombie, vero? No, nel rifugio no, Q. Cioè Cosa? Ti, te lo metti <ride> Insomma, no, nel rifugio Facciamo no. uno spawner di zombie No, aspetta, eh? eh? Ti hai già messo un? Cioè, è, è una spawner? No, ho trovato uno spawner. Cioè, non so se è di zombie. È uno spawner. Ok, mi sto leggermente ansianeggiando, ragazzi. Perché questa cosa è un po' pericolosa. Allora, dovete sapere che adesso io sto pensando di andare da questa parte. Perché adesso ci scaviamo un rifugio dentro la montagna? Perché non dobbiamo né sprecare materiale. Ma non eri nella caverna. Sono uscito perché non ho, più, non ho più tempo praticamente. Cioè, non so neanche che posso stare. Però praticamente dentro questo rifugio, ragazzi, noi qua possiamo stare al tranquillo. È bellissimo questo rifugio Iniziamo perché. Iniziamo a commettere in facile. In Inizio. Uh, va, va bene, va bene. Però un po' un po' pericolosa questa cosa, no? Perché. No, hai... ma non metto ora i zombie. Se okay. vorranno spawnare loro. Sì, però tu stai parlando basso, mi pare. Ma come, no? Forse è abbastanza, sai? Eh, cosa stai facendo? Ah No, no, sono solo entrato ah! Ah! Bene No, uh, però potrei fare una cosa Potrei fare la spada. così ah, no, okay. no, no, potrei fare... fare così No, Così stai i scherzando. zombie potranno entrare Sì, ma secondo te non la tolgo, cioè dai No, comunque non puoi fare questa cosa, Abiba. cioè nel senso il rifugio. Non puoi. Cioè, nel senso a sto punto esplodimi il rifugio, eh, e il rifugio è intoccabile, e sai? com'è Ma però com così non possono fare niente, almeno uno zombie, cioè non c'è gusto così se no. rimani lì dentro. Poi stai parlando basso, devi parlare alto, Gabri. E poi no, comunque... no, ma stavo parlando normale, Gabri? Via! Aiuto! Stavo per morire, stavo per morire. Ok, dai l'armatura. Per... Ce l'ho, però adesso mi faccio la fornace, ragazzi. Mi faccio la fornace perché non l'ho ancora fatta. Cosa stai? No, Gabri, stai... non puoi fare. Ma chiuso? Okay. No, no, stavo okay. solo guardando. Ok, mi, mi, mi preparo il cibo perché. è Vieni. Sì, import... Oh, grazie. È cibo. tuo animale, domestico. No, ma l'ho ammazzato. No, ma povero. <ride> dovresti scusa l'animale domestico dovrebbe essere un cane immagino io no eh beh, un... cioè magari qualcuno che tiene un pollo in casa cioè beh. può essere non lo so in effetti sì ovviamente nulla a che togliere a quelli che, che hanno un, cioè nel senso offesa ecco Se avete però un però chi in... ce l'ha può anche avere cibo infinito alle uova infinite ma non dire queste cose, Gabri, non, non, poi non è vero, non è che i polli fanno sempre so. una cioè, roba. <ride> scusami, eh, cioè nel senso, magari poi qualcuno si offende. No, no, infatti è vero. Cioè... Eh, ricordati che stai parlando a tante persone. Eh? Nel senso, chiunque magari poi può. Prend non prendetela comunque, ragazzi. Cioè, nel senso non è. Non è una cosa. Aiuto! Ah! Ho messo la musica paurosa, scusate. No, ho tolto la porta. Metti la porta? Tieni. Sei assassino criminale. tieni questa. Ma che porta è? Va bene. <ride> cioè, è tutta. non so, vomitata. Cioè cos'è? Ma no, povera, è bellissima. Ok, io non posso stare troppo nel rifugio, solo quando eh, so per no. Il... Schifoso, vai, muori, ciao. Muori, muori. Ok, perfetto. L'apocalista zombie comunque dovrebbe Eh, la mamma. Eccola qua. Se la se, vabbè, cioè. Ma questi qua. No, stai scherzando, Gabri? Cioè, nel senso mi stanno già. No, sai, fai un pillar. Cioè, ok che è una. una, una ma Madonna. No, no, no, come faccio ad uscire io da qua? Facci ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea, un'idea, ho un'idea. Non ho bisogno del tuo stupido aiuto, puzzone, che scorreggia. Allora faccio così un passaggio segreto verso la mia casa, così Per andare dove? Eh, guarda eh, adesso capirai Ah, ah sono un genio del ma... Ah, sono un genio del cazzi Facciamo Gabri, una cosa Gabri, Gabri, Gabri, Gabri, sto... sto morendo, sto morendo ah, Hai fatto bene, ecco. hai fatto bene, stavo morendo, stavo, stavo malamente morendo Quanti cuori ah. avevi? Due oh. Ah um, però io stiamo? non potrei aiutare Vabbè, diciamo che ragazzi, ormai il video è finito anche perché siamo a 12 minuti e è durato fin troppo. Uh, ora e puoi anche morire, ora. No, no, sei, sei il male, sei il male, però io, dato che sono dentro questo rifugio, non potrò morire. Quindi noi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao! <ride>